Ciao ragazzi, bentornati in nuovo modulo del corso di armonia e oggi ci occuperemo degli accordi eh, a quattro voci maggiori, quindi major 7 che rispetto alla triade hanno in più appunto la settima, che è mh, praticamente facciamo un esempio in Mi, Mi sol diesis, mm, si. Sì quindi un altro intervallo di terza maggiore rispetto alla quinta e si forma l'accordo di settima. Anche in questo caso è molto molto utile studiarli come eh, esattamente come abbiamo detto per le triadi, ovvero con almeno tre posizioni, tre diteggiature, possiamo rifare gli esempi de del, del, delle posizioni indicando il nome del dito, quindi posizione Minio, sempre in Mi. È poi suonarli e mixare le tre posizioni quindi... eccetera, eccetera altro consiglio è quello di creare una qualsiasi cosa, una melodia, un semplice groove, eh, una frase, e risuonarla esattamente, questo è fondamentale per la conoscenza della tastiera, e soprattutto pensando a, alle note, e agli intervalli, quello di farlo in una posizione, quindi a caso. fare la stessa identica cosa nelle altre due posizioni, quindi ora io ho usato questa. Quindi, come abbiamo fatto per uh, le, le, le triadi, possiamo fare più o meno gli stessi esercizi aggiungendo appunto la settima, quindi quello base che abbiamo visto per le triadi per semitono, quindi partendo dal Mi Mi major 7 su due ottave fa scusate fa diesis eccetera eccetera poi visto le, tutte le varianti per pe le triadi, esattamente identico, si può fare con gli accordi eh, di settima, ovvero eh, partendo una discendente una ascendente oppure partendo dalla terza Quinta addirittura. Attenzione a non confondere i rivolti, che, come avete visto nella spiegazione, un rivolto può essere primo, secondo, terzo rivolto, è un ordine ben preciso delle note. Ad esempio, il primo rivolto dell'accordo di Mi major seme avrà al basso il Sol diesis, poi il Si poi il re diesis e infine il Mi. Questo è un rivolto, poi il secondo parte da, dalla quinta, settima tonica e terza, e terzo eccetera. E il voicing, attenzione, è eh, sì un rivolto, ma nel senso che è una disposizione casuale o non delle note suonate ad accordo, eh, a scelta del, del pianista, il chitarrista, ovvero si può mettere alcune note. Si possono scambiare: si può mettere a basso, ad esempio la terza, poi la settima, poi l'ottava poi la quinta, quindi è un ordine eh, a piacere di chi lo suona. Questa è una grossa differenza tra un voicing e un revolt. E detto questo. Andiamo eh, a sentire come fare questi esercizi con, con la base e provare a suonare qualcosa. Ovviamente, l'accordo di settima può essere son, eh, utilizzato per improvvisare eh, anche su altri tipi di accordo, ovvero, non è necessario e indispensabile che eh, per usare l'accordo di settima maggiore ci sia effettivamente un accordo di settima maggiore sotto. Si può suonare anche su una triade maggiore oppure su, su un accordo di, di nona o di undicesima o tredicesima. Ehm, ad ogni modo, in, sopra tutti questi accordi che vi ho detto, si può tranquillamente utilizzare con il nostro solo, la nostra improvvisazione, eccetera, l'arpeggio. La, di settima maggiore, quindi andiamo a sentire con la base eh, tanto che sound ha questo tipo di, di accordo e come poter eh, mettere in pratica quello che abbiamo detto. Con la base ti fece questa settima. Lei. Allora, primo esercizio, suoniamo in continuazione come abbiamo fatto con le triadi tutto l'arpeggio di mi in questo caso a base Mi su tutta la tastiera questo può essere uno ma posso anche suonarlo così ad esempio ho messo più corde ancora più vantaggiato può suonare più voicing e più possibilità come dicevo invece i rivolti sono una, una successione precisa di note quindi primo rivolto Musicale, utilizzando solo le note punto dell'accordo settimo <susurra> Diamoci spazio tra una frase e un'altra. Cerca di assaporare ogni nota, l'effetto che... U. è la parte della sétima. U. U. quanto può cambiare le cose quante possibilità in più già abbiamo rispetto a una triade la settima molto molto bella, eh, se usata nel modo giusto eh, ovviamente da questo, da questo studio si può aggiungere eh, la nona, l'undicesima e la tredicesima per completare l'accordo maggiore quindi la nona sarà al fa diesis l'undicesima giusta sarà il LA naturale e la tredicesima sarà DO diesis ovviamente l'undicesima soprattutto si può alterare e suonare la diesis 11, ma questo vedremo quando parleremo di scale eh, per ora studiateli in questo modo è quello che abbiamo fatto con l'arpeggio e settima si può fare aggiungendo appunto la nona e via via undicesima e tredicesima. Nel prossimo video invece cambieremo completamente colore dell'accordo, andiamo a vedere gli accordi minori settima.